Ciao, Se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione, cari amici. Eccoci all'ultima puntata della nostra rubrica Profezia e Apocalittica. Profezia Apocalittica nel XXI secolo sarà poi il titolo della, ehm, del corso che faremo sul, sul blog, sul portale di eh, Terre della Bibbia. E avete tutti i riferimenti, ovviamente qui in calce per proseguire il corso monografico però già quello che abbiamo detto qui credo sia abbastanza importante se non altro per orientarci su ciò che è profezia e ciò che è apocalittica oggi lo dedichiamo proprio all'apocalittica iniziamo con una domanda siamo proprio certi che quello che stiamo vivendo adesso con la pandemia con, questo, con queste teorie del grande reset questa, tutte le varie teorie che noi conosciamo siano davvero gli ultimi giorni e che stia davvero per manifestarsi l'anticristo, il falso profeta, e tutta la cospirazione planetaria contro Cristo, contro la Chiesa, contro le Chiese e contro i cristiani, siamo proprio certi? Ecco, poniamoci questa domanda. Vedete, la differenza tra ehm, un cristiano e un credente normale è il cristiano è un credente, non è un credulone, e quindi per essere credente hai bisogno di avere solide strutture storiche, filosofiche, psicologiche. E poi su queste impianti la fede il cristiano ha l'idea base che la fede cristiana è una fede incarnazionista se viene a mancare il presupposto di equilibrio di umanità non si parla più di fede ma si parla di teosofia che è un'altra cosa l'incarnazione non è solo un fatto biologico bios ma è anche un fatto di zoe. e quindi è un discorso che riguarda la rinascita la vera vita dell'uomo io molto limitatamente per quelle che sono le mie competenze di docente di docente accademico anni fa ho dato un piccolo contributo su, su rivista biblica questo è un abstract di una ricerca eh, titolata così le applicazioni storiche del 666 cioè di 666 di apocalisse 13 18 nella storia dell'esegesi in volgare italiano praticamente in queste 30-40 pagine 50 pagine adesso non ricordo comunque le ho qua ho preso tutti i testi in italiano dalla, dalla fine del XV secolo fino praticamente al secolo scorso e ho cercato di vedere nel, nel testo biblico nei commentari in calce di tutte le edizioni feci questa ricerca eh, presso la ehm, biblioteca estense di Modena che è nelle primissime, primissime biblioteche italiane e nel mondo perché il duca Alfonso d'Este fece una incetta in tutto il mondo di tutte le Bibbie in volgare Modena era un centro diciamo, di studi biblici meraviglioso nel XVII secolo aveva praticamente comprato tutto quello che c'era di comprabile eh, di tutte le Bibbie in lingua volgare, cioè in, non in ebraico, in greco e in aramaico, già quelle c'era. Pensate alla Bibbia in latino di, di Borso d'Este. Stiamo parlando del top, del top, del top. Bene, lui anche diciamo così, ehm, spinto da sua moglie che amava il Signore, conosceva le scritture perfettamente. E Modena divenne un grande centro anche del, devo dire, della, della storia della, della riforma, anche in Italia, posso dire di Calvino. Eh, quando ci fu il 400 anniversario della, della Bibbia del Deodati grandi studiosi si riunirono a Modena eh, per celebrare questa, questa, questa ricorrenza di, di spessore veramente per quanto riguarda la lingua italiana a livello mondiale Ebbene, detto questo, io ho fatto per anni questa ricerca e cosa ho scoperto? Ho scoperto questo, che in, tutte, in tutti i secoli, in tutte le generazioni, c'erano sufficienti motivi oggettivi, storici, filosofici, teologici, esegetici, per poter applicare la figura dell'anticristo e del falso profeta a persone che poi nella storia si sono rivelate persone sciagurate. Ecco, allora la domanda è ma siamo proprio sicuri che questo sia veramente alla fine siamo veramente certi quali sarebbero i motivi quelli che vediamo sui social quello che vediamo su tanti canali anche su youtube quali sarebbero i veri motivi perché ci sono delle eh, domando è eh, sempre ci sono delle coincidenze eh, non ci sono mai state pandemie anche molto più pesanti di questa eh, pare che non sappiamo come e quando si eh, eh, possa evolvere o involvere negli anni futuri, ma siamo certi davvero, cioè noi vogliamo spendere gli anni, i mesi e gli anni prossimi per depolarizzare la concentrazione dell'oggi, che è l'unica cosa certa che stiamo vivendo per onorare Dio, in attesa che venga la fine del mondo da qui a pochi mesi. Siamo certi di questo? Io faccio una domanda, se siamo certi, se siamo certi, se abbiamo la sicurezza matematica? Questa è la prima domanda. La seconda considerazione, non è una domanda, è che Cristo verrà nella gloria a giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine, fa parte del simbolo apostolico. Tutti i giorni, certamente di domenica, ma tutti i giorni i cristiani di ogni confessione dicono questo, pensano questo, credono questo. Il ritorno di Gesù rispetto a duemila anni fa, è certamente più vicino. Questa è una considerazione oggettiva. Domani sarà ancora più vicino e oggettiva. Terzo punto, faccio la domanda. Siamo sicuri che vivere il cristianesimo depolarizzato nell'attesa della catastrofe santifichi il mio oggi cioè il mio rapporto con gli altri, il mio rapporto già con me stesso, il mio rapporto con Dio, il mio rapporto con gli altri, credenti, non credenti, in casa, nella chiesa domestica, nella chiesa eh, locale nella quale, io, nella quale io vivo, no? Io, cioè io, voi, tutti. Siamo certi che questa depolarizzazione di attenzione spasmodica possa farmi bene adesso, in questo momento? mi renda equilibrato nella mia vita e nelle mie scelte? Quarto punto, domanda, la mia preoccupazione, io non lo posso sapere, Gesù viene domani, come faccio a saperlo, ma posso io modificare gli eventi? Differenza tra profezia e apocalittica, vi rimando alle lezioni precedenti, posso io cambiare le sorti del mondo? E quindi a cosa mi serve, ultima domanda, questa de-concentrazione, deconcentrazione dalla mia quotidianità, dal mio spendermi oggi per Cristo, per la Chiesa, per i fratelli, per gli altri, per i chi non crede, cosa mi porta? Cioè, che utilità ho di questa, da, da questa deconcentrazione? Mi aiuta a concentrarmi su questi valori, su queste tematiche? Su que La mia risposta mh, è sicuramente quantomeno un punto interrogativo: è un no. Quindi, se sia, sia. Però, però, però è una mia ipotesi, mia ipotesi da studioso, da teologo, da dottore in teologia, da dottore in storia della civiltà cristiana titoli che non mi sono dato da solo, lo dico per qualcuno che pensa che uno valga uno, eh, come dignità umana sicuramente, ma eh, da uno che detiene titoli teologici storici a servizio della comunità civile, a servizio della comunità della Chiesa. Posso io farvi una domanda? Siamo certi che ci sia una cospirazione globale? Siamo certi che ci sia l'anticristo che sta già arrivando? Siamo certi che il falso profeta sia... che il, non uno dei tanti, il! No, perché io nella mia ricerca eh, ho trovato personaggi... Eh, e vi prego, poi la cultura medio alta l'abbiamo un po' tutti, no? Sia io che voi, ma... Eh, Diocleziano, Nerone, Napoleone, Tamberlano, Maometto eh, chi più ne ha più ne metta Hitler, eh, Stalin, eh, Mao Zedong eh, qualcuno addirittura ha ipotizzato anche Francisco Franco il caudiglio eh, Insomma possibile che gente che ha dedicato decine di anni di studio ha preso una, due, tre lauree, due dottorati, ha speso la vita chiuso in una biblioteca. Parlo non, parlo, non parlo solo di me, parlo di tutti i miei colleghi, siamo tutti diventati improvvisamente imbecilli. Allora, io non lo so, posso solo dire questo. Non lo so, posso solo dire questo, solo dire questo siamo sicuri o li teniamo monitorati e intanto viviamo la nostra vita cristiana come Dio ci ha comandato nella Torah nei Nevim, nei Ketubim nel Vangelo nelle lettere paoline la nostra attenzione così eh, forte nei confronti di ciò che forse dovrebbe venire. La possiamo anche un po' depolarizzare nel nostro impegno cristiano, nella quotidianità? E se fosse un miraggio? Io una volta ho chiesto a una persona cos'è la vita, quella risposta, quella cosa che si sciupa progettando il futuro. Insomma, qual è la colpa di noi studiosi? Qual è la colpa? La colpa è questa. Togliere i sogni e fondare la realtà quotidiana. Perché non ci sarebbe bisogno degli studiosi. Basta un po' di raziocinio. Se sta avvenendo la fine del mondo, non lo sappiamo, nessuno, né io, né voi, né gli studiosi, né i non studiosi, e l'unico modo per prepararsi e essere fedeli al Cristo con le scelte che noi facciamo oggi, di preghiera, di fede, di carità e di solidarietà verso le persone. E il Signore ci prende come siamo in quel momento. Noi non riusciamo, è un delirio, pensare di poter cambiare e mutare la storia da soli. Io posso solo mutare la mia storia e Cristo giudicherà anche la mia storia, c'è un giudizio particolare che è nostro, è un giudizio universale che è sulla storia. Vi saluto e vi ringrazio, il proseguo ovviamente monografico di tutto ciò che è inerente alle profezie, quelle passate, che sono già passate, quelle future, quelle apocalittiche, le avrete e ovviamente per chi potrà, vorrà partecipare al corso che finirà. finiranno le iscrizioni a fine mese, a fine marzo, su Terra della Bibbia di qui sotto, vedete ovviamente i riferimenti anche di, ehm, di mail. Per qualunque altra considerazione, vi chiedo di iscrivervi al canale, fare domande, intervenire. e È ripristinato il servizio anche abbonamenti per tutti i corsi che, che abbiamo fatto e per quelli che stiamo per portare avanti, ancora. Intanto, vi saluto, vi ringrazio e vi prego di non considerare me, i miei collaboratori, il canale i fruttori del canale una specie di gente strana che non crede a niente che non ha lo spirito santo e che è nell'ignoranza più totale vi garantiamo che siamo dei normali cristiani che abbiamo studiato chi più chi meno chi ha le certificazioni e chi non le ha e crediamo anche noi di poter dire qualche cosina in questo mare magnum che è internet d'accordo credetemi vi voglio bene abbiamo pregato eh, tutta la notte scorsa per, per, per tutti, per la community, per voi, per il mondo, per l'Italia, per questi momenti che non sono certamente, e che viviamo anche noi, che non sono certamente simpatici, però nella serenità dei figli di Dio, nella serenità che la fede porta, nella serenità che chi è cristiano sa che vive con il proprio, con il proprio Dio, la santa indivisa trinità e per chi non lo è, possa comunque gioirsi, gioire e stare sereno in mezzo a persone che lo amano persone che comunque vogliono il bene anche umano non solo soprannaturale anche di chi non crede vi saluto e vi ringrazio e vi rimando al prossimo video ciao e alla prossima